ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo una lettura angelica con l'arcangelo michele valida per una settimana a partire dal 15 maggio al 22 maggio 2022 eh, utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte degli unicorni le carte delle fatte e le carte dell'arcangelo michele prima di fare la lettura angelica io uso fare una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 mano destra sul vostro cuore e chiedere all'arcangelo michele ai vostri angeli custodi cos'è più giusto per voi qual è la lettura più giusta per voi la lettura a la lettura b o la lettura c in quanto farò tre letture diverse ok quindi raccoglietevi un minutino, chiedete al vostro cuore, è la prima voce che sentite interiore, o per istinto, il primo, eh, diciamo, la prima lettera che vi viene in mente, A, B o C, è la lettera giusta per voi. Okay? Allora Iniziamo a scegliere la carta del gruppo A, Magic, Miracoli alle porte per il gruppo A. Andiamo a vedere la carta del gruppo B, le, queste sono le carte degli unicorni, sono bellissime. Abbi fiducia, ok, la carta della fiducia per il gruppo B. E ora vediamo il gruppo C, rinascita. Poi andremo a vedere nello specifico, intanto adesso le stiamo scegliendo una per una queste sono le carte delle fatte anche queste sono molto belle con dei messaggi molto potenzianti le carte degli angeli le carte delle fate, eh, diciamo le carte che io utilizzo sono delle carte che hanno dei messaggi potenzianti non andiamo a leggere il futuro nello specifico ma il presente l'energia del presente perché in base alle nostre scelte che facciamo nel presente noi creiamo la nostra realtà ok andiamo a scegliere prima carta allora solitudine ecco qua gruppo a solitudine poi andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire nello specifico gli angeli guarda dentro un libro ok il messaggio che stai cercando potrebbe essere la risposta che stai cercando potrebbe essere dentro un libro rinascita e nuovo inizio quindi il gruppo c veramente le carte sono molto interessanti veramente andiamo a vedere le carte dell'arcangelo michele gruppo a si sì, gentile con te stesso si sì, gentile con te stessa gruppo b è proprio saltata fuori resta focalizzato focalizzata nei tuoi obiettivi molto interessante e assolutamente, gruppo C è venuto il momento di proteggere te stesso, protezione, protezione dei tuoi progetti Ok, andiamo, partiamo dal gruppo A la prima carta è la carta della eh, magia nel senso che è venuto il momento di, eh, di esprimere un desiderio in quanto ci sono miracoli alle porte ok eh, magia intesa come sincronicità divina intesa come eh, cose meravigliose stanno accadendo nella tua bellissima vita tutto è sincronico scusate ecco tutto è sincronico e perfetto stanno accadendo cose meravigliose straordinarie nella tua vita quindi abbi fiducia che tutto è eh, previsto da un disegno molto più grande quindi um, assolutamente gli angeli ti stanno invitando a ad essere più serena più tranquilla le cose arrivano nel momento giusto hai lavorato tanto hai sacrificato tanto è venuto il momento di ricevere è venuto il momento di di amare te stesso, di amare te stessa, di essere gentile con te stessa. Parla con, amo con amore di te stessa. Guardati allo specchio e manda amore alla figura che vedi allo specchio. Benediciti, eh, la benedizione ha un potere molto potente: ha il potere di guarire, al potere di trasformare. Eh, devi veramente fare delle affermazioni potenzianti di te stesso e dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, perché eh, veramente l'amore divino eh, sta lavorando per aiutare per sostenere i tuoi progetti sei anche invitato sei anche invitata a praticare un po la solitudine nel senso che vai nella natura medita un po trova uno spazio sacro armonico e protetto dove raccogliere le tue idee le tue idee creative scrivi i tuoi pensieri scrivi i tuoi sentimenti trova esci dal caos alle volte eh, è meglio stare in casa piuttosto in casa nel senso stare un po da sola piuttosto che uscire con, con, con le amiche in questo momento sei invitata a eh, meditare su te stessa a meditare sui tuoi progetti a meditare per ascoltare cosa l'amore divino ha da dirti impara ad ascoltare il suono della tua anima il suono della tua anima è un suono silenzioso è molto delicato molto soave lo puoi sentire solo nell'armonia e nella pace esci dal Caos, sei proprio invitato, invitata a creare questo spazio armonico e protetto per trovare la tua Uh, per trovare le tue risposte, ok? Bene, passiamo al gruppo B. Il gruppo B, cara anima infinita, è venuto il momento di credere che tutto andrà bene. L'amore divino è con te, sei protetto, sei protetta, sei al sicuro, tutto sta andando per il meglio, va bene? Ok? È come un salto nel buio, la fede è questa, perché bisogna prima credere e poi vedere, non il contrario, va bene? Tutto sta fluendo nella direzione giusta tanto è vero che l'arcangelo michele dice resta focalizzato resta focalizzata nei tuoi obiettivi perché questi si stanno per manifestare andrà tutto bene eh, un segno leggi quel libro quel libro che ti ha chiamato quel libro che magari anche in passato hai già letto e c'erano le risposte alle tue domande l'invito è quello di rileggerlo eh, magari stai leggendo un libro e c'è una frase che ti ha colpito quella è il messaggio per te eh, è possibile che quindi dentro un libro ci siamo le risposte alle tue domande ma resta focalizzata nei tuoi obiettivi perché si stanno per manifestare in realtà gruppo c è un momento di rinascita un nuovo ciclo un nuovo ciclo una nuova vita una nuova dimensione di amore ok ehm, è venuto il momento di rinventare un po te stesso e te stessa di creare la nuova immagine di te la, la vecchia immagine di te lascia andare perdona te stesso guarisci te stesso lascia andare tutto ciò che non è amore va bene ehm, assolutamente i tuoi sogni eh, i tuoi sogni possono Manifestarsi in questa nuova realtà, tanto è vero che eh, le fate dicono è un nuovo inizio, una nuova energia intorno a te, eh, hai tanti sogni, stai creando delle, delle cose importanti, ma è, è venuto anche il momento di proteggerti: non dire a tutto e a tutti quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi progetti. Parlane solo con pers poche persone, fidate. però in questo momento veramente è come quando tu eh, semi. semi una piccola piantina e quella piantina ancora sta germogliando quindi il tuo sogno il tuo obiettivo il tuo progetto ancora eh, è in una fase delicata e quindi ci vuole molta protezione chiedi aiuto guida assistenza all'arcangelo Michele fai le preghiere di protezione di liberazione di purificazione perché ti possono aiutare a mantenere il tuo campo energetico protetto comunque nuovi inizi il passato è andato lascia Andare, perdonalo perché stanno per arrivare delle grandi cose e dei nuovi inizi nella tua bellissima vita. Bene, eh, sono felice per questa settimana di aver facilitato questa lettura per voi. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta. Facilito anche le guarigioni a distanza o di persona se siete ad alghero con le nuove frequenze di luce per aiutarvi a ritornare ad uno stato di equilibrio laddove avete bisogno. Eh, facilito anche logo il logo cealing è una, una modalità molto potente che si avvale del potere della parola e vi può aiutare a eliminare tutti i blocchi le paure e i sistemi di credenze limitanti i traumi le emozioni negative tutto ciò che vi sta bloccando tutto ciò che vi sta appesantendo ecco logo si serve per liberare molto velocemente voi stessi il vostro sacro cuore la vostra energia e poi andremo a lavorare sulla riprogrammazione per far sì che l'inconscio si allinei alla vostra volontà abbiamo parlato di rimanere focalizzati nei, nei sogni e negli obiettivi alle volte noi abbiamo degli obiettivi se l'inconscio ne ma contro è molto difficile manifestare i nostri progetti mentre quando la, la parte inconscia è allineata alla nostra volontà tutto si può manifestare molto più velocemente questo è reale questo avviene nella vita non solo per le persone spirituali ma per tutte le persone tutti noi abbiamo una parte inconscia quindi noi la possiamo riprogrammare alla nostra volontà diventando la nostra vera identità noi mh, manifestiamo ciò che c'è che siamo nella frequenza e nella vibrazione va bene ok eh, volevo anche ricordarvi che a partire dal 26 maggio eh, 2022 alle ore 20 e un quarto 20 e 30 inizierà il nuovo percorso di coaching eh, per imparare ad accedere alle nuove frequenze di luce un percorso online un percorso che faremo su zoom della durata. Di due mesi, va bene. Eh, ci sono ancora pochissimi posti se non sbaglio, tre o quattro. Eh, per, se volete partecipare, se volete iscrivervi a questo percorso meraviglioso. Vi mando qui sotto nel video la possibilità di candidarvi di guardare il video di presentazione che spiega di che cosa si tratta e poi la potete mandare la vostra candidatura. Ok, io vi aspetto numerosi, vi abbraccio, vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima, un bacione grande, ciao a tutti, ciao ciao!